Diretta, avviata, mandiamo la notifica sul canale, e addio cellulare. Allora, aspetto giusto qualche minuto. No dai, iniziamo comunque. Allora, ciao! Questa è la, è la prima mia diretta qui su Twitch e con questa prima diretta vorrei eh, parlare qui eh, su Twitch di, eh, di, di quelli che sono i dati GIS. Inizieremo a, a parlare di, eh, dati, di dati GIS eh, con, eh, il, parlando di, di telerilevamento, eh, in particolare multispettrale, che è quello di cui mi occupo da, dal 2017 più o meno. Era già da un po' di tempo che eh, volevo trattare di questo, questo argomento, ma non, non ne avevo mai avuto, uh, avuto diciamo, uh, l'opportunità. E uh, quindi ho uh, messo insieme un po' di informazioni nei, nelle scorse settimane e spero insomma, di riuscire a uh, far capire l'importanza di questo tipo di, di analisi, anche di dati, Uh, senza però diciamo, tralasciare quelli che sono gli aspetti uh, più strettamente scientifici sicuramente darà un taglio di divulgazione a, uh, questo, a, a questa serie di video uh, però insomma un pochino di, uh, di teoria uh, purtroppo la, la dobbiamo per forza di cose di cose trattare e ehm, infatti eh, con oggi iniziamo a parlare proprio di quelle che sono le, ehm, le basi del telerilevamento, sempre diciamo in maniera comunque leggera diciamo così e, e il telerilevamento si fonda su quello che è il concetto di spettro elettromagnetico cosa è lo spettro elettromagnetico lo andremo a vedere uh, a breve um, noi esseri umani, se possiamo vedere ciò che abbiamo uh, intorno è grazie alla luce. La luce accompagna l'essere umano uh, dalla notte dei tempi, praticamente. Ci siamo evoluti uh, grazie ad essa e uh, dall'esperienza evolutiva, chiamiamola così, che abbiamo avuto con la luce, abbiamo uh, tratto delle uh, conseguenze, diciamo, e delle, delle conoscenze tecniche che ci hanno poi uh, permesso di... Uh, Uh, analizzare il mondo che ci circonda e una di queste diciamo, competenze e uh, branche della conoscenza chiamiamole così è il, il telerilevamento. prima però di parlare di telerilevamento, uh, concedetemi un, uh, diciamo, un, un parallelismo con, con, con l'essere umano uh, il sole uh, illumina il nostro sistema solare con, con la sua luce. Cosa succede con questa, questa luce? Questa viene catturata dai nostri occhi eh, attraverso degli impulsi elettrici, questa luce viene eh, mandata poi al, al cervello che processa questi, questi impulsi elettrici e ci fa comprendere quello che abbiamo intorno. Quindi l'essere umano eh, vede, analizza e scruta eh, l'ambiente eh, circostante, l'ambiente in cui è calato grazie alla, alla luce. E eh, questa esperienza, appunto questa esperienza evolutiva, come eh, dicevo prima, noi l'abbiamo trasmessa a, a alcuni oggetti che abbiamo eh, nel tempo inventato. E alcuni di questi sono appunto le ottiche eh, dei sensori eh, presenti sui satelliti del, per il telerilevamento, ad esempio. Quindi eh, cosa succede lì nello, nello spazio? Uh, la luce del sole viene uh, letta, uh, passo nel termine, da quelli che sono i sensori a bordo del, dei satelliti. Questo tipo di informazione viene inviata a una serie di strumentazioni che diciamo, per semplicità chiamiamo computer. I computer uh, analizzano queste informazioni e ci uh, restituiscono uh, delle immagini. Queste uh, immagini sono appunto delle ulteriori informazioni che noi stiamo caputando dall'esterno, quindi non qui dove siamo noi adesso sulla Terra, ma dallo, dallo spazio. La domanda che secondo me è interessante è ma come esseri umani riusciamo a vedere realmente tutto ciò che ci circonda, a prescindere da quello che è l'utilizzo di aggigi artificiali, da noi, noi stessi inventati e uh, cercherò di rispondere a questa domanda, vedremo insieme la risposta a questa domanda mh, a breve. Uh, insomma, senza scendere troppo in quello che è uh, l'aspetto più prettamente fisico uh, che uh, è uh, legato al concetto di, di luce, uh, possiamo dire che uh, la luce non è altro che una, una, una parte di una energia detta uh, Energia eh, elettromagnetica o radiazione elettromagnetica. Questa energia è il mezzo eh, che eh, consente all'essere umano eh, e alle apparecchiature dove le inventate di comprendere ciò che abbiamo eh, intorno e perché? perché, in pratica, la luce trasporta una serie di informazioni. Eh, la radiazione elettromagnetica può essere rappresentata eh, attraverso quello che è un lo spettro elettromagnetico che vediamo qui in questa, in questa immagine, e eh, all'interno di questo spettro elettromagnetico è possibile individu individuare delle, delle, delle, bande, delle bande di, eh, di radiazione. Eh, siccome la, eh, la radiazione elettromagnetica non è eh, costante, ma è sotto forma diciamo, ondulatoria, oscillatoria, come possiamo vedere qui, Uh, possiamo vedere che a uh, ogni, uh, ogni banda è possibile associare una particolare lunghezza d'onda, che la lunghezza d'onda praticamente ci consente appunto di uh, comprendere al meglio uh, la suddivisione di quello che è lo spettro uh, elettro elettromagnetico. Uh, le lunghezze d'onda si misurano usualmente in micrometri, e uh, in base a quelle che sono le uh, bande che andiamo a osservare, possiamo avere delle differenti lunghezze d'onda, cioè da dire che queste bande non sono dei confini proprio uh, netti, uh, ma comunque sono diciamo, delle, delle fasce che noi abbiamo uh, individuato e che uh, possono essere ad esempio uh, l'ultravioletto che va da 0,01 micron a 0,38 micron, uh, micrometri, uh, il visibile che va da 0,38 a 0,75 micrometri, l'infrarosso, una ampia eh, banda che va da 0,75 micrometri a 1000 micrometri, eh, l'infrarosso a sua volta si, si suddivide in alcune diciamo, altre bande che sono l'infrarosso vicino tra 0,75 e 3 eh, micrometri, eh, l'infrarosso medio tra 3 e 7 micrometri, eh, il lontano termico tra 7 e 20 micrometri, l'estremo tra 20 e 1000 micrometri e poi c'è anche il microonde che va da 0,1 a 100 uh, uh, cm. Uh, questo, questo soltanto per parlare di quelle che sono le, uh, le bande dello spettro elettromagnetico che più comunemente vengono utilizzate uh, all'interno di quello che è l'analisi diciamo, per il finalizzato del telerilevamento o detto anche remote sensing. Um, quindi detto questo, possiamo provare a rispondere a quella che era la domanda che ci siamo posti prima, ma l'essere umano riesce a vedere uh, tutto quello che uh, è intorno a lui senza l'utilizzo di uh, strumentazioni artificiali, la risposta è no. La risposta è no perché noi, come uh, esseri umani, riusciamo a vedere soltanto ciò che ricade nella, nella, panda della, nella fascia del, del visibile. Quindi, uh, come possiamo vedere, è una fascia davvero, davvero molto piccola. Si può dire che perdiamo quanto? l'80-90% dell'informazione che viene trasportato dalla luce. Per riuscire a eh, conoscere questa informazione abbiamo inventato quelli che sono i sensori, ad esempio quelli multispettrali, eh, che sono montati su, su satelliti, ma anche su altri eh, oggetti volanti, chiamiamoli così, eh, così per adesso. Dunque, eh, fin qui abbiamo ecco, parlato di quello che è eh, uno degli aspetti del telerilevamento, che è appunto lo spettro elettromagnetico. Uh, la prossima volta andremo a approfondire uh, altri aspetti legati, però più a quelle che sono le grandezze uh, radiometriche. Ecco, con questa uh, prima, prima live, con questa prima diretta, spero di aver um, acceso la, la curiosità su questo, su questo argomento. Vedo che siamo uh, in tre uh, online, e voglio vedere insomma, se qualcuno di voi ha fatto qualche domanda, non, non mi sembra. E Vabbè. Ce la chat quando, se insomma, le prossime volte anche volete scrivere qualcosa in diretta, io cercherò di, eh, di rispondervi. Pian piano spero che eh, riusciremo a essere sempre di più. Quindi, ora vi saluto e vi lascio alla prossima.